Grazie Presidente. Allora, mh, forse il consigliere Di Priamo, giustamente non è eh, membro della Commissione Lavori Pubblici, non sa che proprio giovedì scorso, eh, no scusate martedì, l'altro ieri, c'è stata una Commissione Lavori Pubblici proprio sulle strade della, mh, del Municipio 10 per l'apertura di voragini abbiamo avuto quindi tutti gli attori intorno al tavolo e, e quindi il Simu, il, eh, chiaramente, e poi anche Acea e abbiamo dibattuto lungamente e eh, è emerso che chiaramente ci sono dei problemi visibili perché si aprono grandi voragini eh, in, tutto il, in quasi tu, molte zone di ostia. Quindi a breve verrà fatta una relazione alla Commissione Lavori Pubblici e, e si è individuato il problema... Eh, ci sta lavorando ACEA, praticamente bisognerà rivedere tutto il, la rete fognaria perché ha avuto un dissesto per, ehm, ehm, perché i piloni che reggono le, la rete fognaria sono praticamente crollati, in alcune zone e queste causano queste voragini. Era presente il municipio, era presente il direttore dei lavori del municipio ma non solo, noi eh, su Ostia, anche se non è argomento, ci siamo come Commissione dei Lavori Pubblici, abbiamo Ostia, chiaramente intendiamo Municipio 10, abbiamo anche affrontato l'argomento della biblioteca Sandro Onofri, questo devo dirlo su segnalazione della consigliera Piccolo, abbiamo fatto anche lì eh, un'altra commissione molto partecipata anche dai cittadini e il Dipartimento Simu sta trovando eh, delle soluzioni anche a brevissimo termine per ripristinare eh, la biblioteca e ve ne renderò conto quando chiaramente avrò una relazione. Quindi mh, io per il, questo mh, 592 voteremo no perché già l'abbiamo preso in carico e già abbiamo insomma, eh, chiarito e affrontato eh, alcuni dei problemi di Ostia, altri verranno affrontati sicuramente entro febbraio. Grazie.